No, scherzo. Ciao. Tutto bene? Tutto bene? Così vedi anche i backstage del mio video. Cazzo, ho un po' cavetteria. A me no. A me no va malissimo. Va malissimo tutta la giornata perché mi si è rotto ancora il PC. Giustamente. Porco Dio! Allora l'unica cosa che va bene è che mi è arrivato il nuovo tavolo qua un giorno vi farò vedere anche il setup, non vi preoccupate Ora torniamo a noi Si è rotto ancora il computer, giustamente Non metto un video da 15 giorni per questo motivo Dovevo caricarlo ma purtroppo si è rotto e non posso farci nulla Il problema? La scheda madre O a quanto pare, perché io non mi fido di quello che mi ripara il computer E infatti adesso vado da un altro per chiedergli una conferma E eh, voglio vedere cosa mi risponde Se mi risponde la stessa cosa, allora lo faccio riparare Se non mi risponde la stessa cosa, denuncio l'altro Cioè forse denuncio c'è l'altro però adesso vediamo io mi scuso ancora non, non so che altro di magari questo video lo cancellerò adesso vedo ringrazio zombie di perché me lo, me lo edita visto che io non posso editarlo cioè ho questo che non c'è il computer ho quello che non si vede nemmeno questo setup ho questo setup. Ho questo setup, però è di mia sorella e non posso utilizzarlo. Ah, si, sì, ecco cosa c'era eh, in camera di sopra. E poi ne ho un altro di là, però c'è mio padre. Aspetta, lo Bene. Bene, non c'è nulla da fare Quindi proviamo a fare un attimo delle transi così Poi me ne trovo qua Ecco Carina, carina come transizione Comunque noi ci vediamo al prossimo video Che sarà circa fra 4 giorni 5 Mi scuso veramente per, le, per, per questo disagio Mi dispiace non No, ci vediamo al prossimo video, lasciate un mi piace, un commento e un'iscrizione e ciao ragazzi! No ferma se qua è libera, fidati, guarda! No no no no no! Attenzione eh!